Buongiorno, siamo a Firenze, Villa Donatello, oggi impianti di protesi peniene idraulica tricomponente, un impianto in un paziente vascolare, un impianto in un paziente che aveva una protesi malleabile, l'abbiamo sostituita, l'abbiamo impiantata nuovamente, però abbiamo impiantato l'idraulica. Eh, è partita questa collaborazione col professor Mondaini qui a Firenze, siamo molto contenti di questo nuovo percorso. Eh, Nicola è qui eh, grandissima esperienza in campo andrologico e in campo protesico, ci dà un attimo il suo feedback e ci dice quanto è contento di questa collaborazione. Allora siamo non contenti, contentissimi, oltre all'amicizia, la grandissima professionalità di Gabriele, eh, pur facendo protesi da vent'anni, eh, quando abbiamo accanto Gabriele, chiaramente il livello sale, c'è cioè, eh, sicuramente da dire che rappresenta un'eccellenza italiana, ma direi mondiale e con la sua tecnica veramente i, te i tempi si riducono a 20-30 minuti ed è quindi anche piacevole proprio vederlo. Bene, siamo contenti, grazie per le belle parole, io sono contentissimo di questa nuova collaborazione, anche a Firenze abbiamo la possibilità di fare chirurgia, soprattutto abbiamo la possibilità di essere assistiti e, e collaborare con un grande, grandissimo professionista e un eh, grande skill nel settore. Grazie, a presto.